E ciao ragazzi, sono dal 26 oggi siamo qui per, diciamo così, fare il mio primo video, diciamo così, un po' non serio, diciamo così, un video non serio sarà, dove parleremo, non di Apple Pencil che mi è arrivata, ma volevo trattare un argomento, diciamo così, che non è che mi è troppo piaciuto, l'argomento degli S8, quello che avevo comprato nel video che vi lascerò qui nelle schede. Ecco qui più di circa. Ehm, e vabbè, adesso stavo andando sul sito della Samsung 5 minuti fa. Ok, sto entrando appunto sul sito. che metto le ventole manuali così proprio non partono. Eh no, perché è vero. 300 gradi è arrivata a 150 gradi. Beh, ho visto che oggi volevo ordinare la tastiera perché non, non arrivava da Amazon. Qua eh, bisogna andare su mobile, penso. C'era andato stamattina eh, accessori, accessori tablet, book cover escono le cover qua, ma non esce, esce il caricabatterie, eccetera. Ma non esce la tastiera. La tastiera è introvabile, quella ufficiale Samsung perché io voglio tutto ufficiale e quindi mm, c'è questo problema qua. Quindi io diciamo così. Ho deciso di andare su Amazon a, a cercarlo, allora andiamo su, su Amazon. Cerchiamo Samsung Book Cover S8, perché S8 Ultra. Io voglio quella ufficiale. Puoi non mettermi quella ufficiale, cioè... Samsung Book Cover Slim, che non è della Samsung vi dico subito il motivo perché qua dice sì venditore mm, rivenditore ufficiale ma non è quella ufficiale perché quella ufficiale come minimo andando a vedere la parte dietro ha il buco per la penna Io invece questa qua non ce l'ha quindi me la salvo perché quella che si avvicina di più non l'avevo vista P però ho visto adesso, c eh, ce n'è un'altra. Samsung Book Cover, eh, custodia con tastiera per tab S7 Tab S8, black eh, 72 eh, eh, 97 72 euro. Attualmente non disponibile, quindi vuol dire che, però, c'è veramente 30% di sconto. Cioè, ci costa 139 euro però c'è da questo punto di vista qua Samsung mm, ci vendono le penne e tutto ma da questo punto di vista qua Samsung mm, non la capisco invece se io adesso dovessi andare a cercare I per iPad Pro per esempio Magic Keyboard per l'11 pollici che è il meno comprato costa 111 euro con lo sconto del 28 per del del 20% 28 euro di sconto quindi cioè adesso è disattivata la telecamera ok e vabbè niente io non capisco sta stupidata di Samsung perché anche Apple cioè boh, costano un botto se roba qua in, non vanno quella di Apple come minimo quella ho sbagliato quella lì era una cinese quella di Apple, Apple Magic Keyboard per iPad Pro, terza generazione iPad Air, quarta generazione tedesco bianco. Beh, è perché qua il layout è tedesco, però posso metterlo anche in italiano. Ecco. Visita lo store Apple, e è quella col, che lo fa fluttuare, però costa comunque 335 euro, e si vede il servizio, che c'è un vero servizio, cioè... Invece, se proprio vogliamo andare sul cinese, possiamo andare sul sull'Hou, che vabbè, è cinese quindi niente, spostiamo il tablet, anzi, spegniamolo. Da cosa, cosa possiamo capire da questo video? Che ovviamente Apple è sempre sul livello plus e invece Android è sempre su di quel livello in meno a parte per l'ecosistema che vabbè se io ho Windows poi è un disastro per, per chi è diciamo così ha ah, un Samsung cioè si, si, ci sta, ci sta per nascere sto ecosistema però non è come, come quello di, di Apple perché Ok, cavolo, sto, ho registrato questo bel video con il mio iPhone, con il mio nuovo scintillante iPhone 13 Pro. Mm? Come faccio a trasformare i dati? Lo avvicino e faccio tutto da solo. Invece con Android e metti l'account Google, e sei sicuro di voler copiare anche questo dato qua? Cosa vuoi copiare invece iPhone? Fa già tutto da solo. Copia tutto, gli sfondi come i suoi iOS 16. L'unica roba che non mi ha copiato l'ultima volta era che ho, fatto, che ho fatto il cambio, era il f6 ma perché penso che devi rifarlo, però il codice c'era già e mi, mi diceva mi, mi indicava a farlo. Mi diceva vai a farlo. Quindi, Apple appunto. Non sto dicendo che Apple è meglio perché può fare anche schifo, magari un prodotto Apple per me. Io mi trovo strabene con iPad e Apple Pencil perché lo uso quasi tutti i giorni a scuola per, fare, per prendere appunti, per esempio, adesso note, poi ogni tanto faccio anche qualche disegno vedete ora sto scrivendo e poi c'è il doppio tocco in un punto dell'Apple Pencil per cancellare ma ci sono varie funzioni, poi l'Apple Pencil tac, ha un attacco più solido invece quella di, di Samsung Cioè, magari il tablet magari se è un pochino arrabbiato fai così, lo appoggi così quindi dai una botta e si stacca o magari metti che eh, sei in aereo che ci sono tanti sballottamenti o in zaino lo perdi Nell'ontano e magari cade invece quella dell'iPad a momenti riesco a sollevare l'iPad, cioè si alza di poco dalla cover, eh? riesco a sollevare di poco, cioè ovviamente non è un magnete, è un makes diciamo così, è straforte. Sentite, eh? metto l'iPad ora vicino al microfono, ecco perché evitiamo questo qui. Il microfono, ecco, non abbiamo beccato il magnete sentite che suono che dà un senso una roba di, di cioè che è rigido infatti si sente che è bello rigido e niente spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like mi raccomando leggete sempre la descrizione che magari ci metto qualche link molto interessante niente noi ci vediamo in un prossimo video Ciao. Ready? Bye.